Ciao a tutti ragazzi e bentornati in questo nuovo video ragazzi prima di cominciare con il tutorial vi consiglio di iscrivervi al canale e di attivare la campanella e di lasciare un like se questo video vi è stato utilissimo in questo tutorial vi spiego come risolvere i problemi all'avvio di The Sims 4 che è stato rilasciato gratuito pochi giorni fa anche se è un gioco vecchissimo però alla fine è diventato gratuito quindi per problemi all'avvio ho dovuto fare questo tutorial perché nei commenti ho ricevuto una, una segnalazione che il gioco non parte a causa di un errore formato da lettere e numeri e con tanti 0 e poi 4D, 5B e cose così. E quindi ho detto ah quindi The Sims 4 non funziona non si avvia quindi può essere a causa dell'antivirus può essere a causa che il gioco è rotto quindi per aggiustarlo basta andare su gestisci e poi fac facendo una riparazione una volta fatto se per quelli su Windows 10 per quelli su Windows 11 se avviate il gioco e qui in basso a destra esce una notifica del Windows Defender che vi blocca The Sims 4 significa che eh, significa che uh, l'antivirus ha bloccato il Sims 4 quindi se noi andiamo un attimo sulle impostazioni del nostro Windows uh, Defender andiamo sulla cronologia della protezione per quelli di Windows 10 come ho detto pure Windows 11 se c'è una notifica tipo come questa eccola qui l'accesso è stato bloccato quindi The Sims 4 e come potete vedere L'antivirus l'ha bloccato. Quindi, se andate su azioni e mettete la spunta abilita uh, questa opzione a Sims 4. State certi che il gioco andrà. Di sicuro andrà. Se invece non va, disattivate del tutto l'antivirus. Quindi, io visto che non posso disattivare su Windows Defender, devo per forza, andare su Avast. <coughs> e fare disabilità permanentemente oppure andare un attimo su defender firewall <ride> impostazioni avanzate opzioni no un attimo era su stato firewall disattivato e fate applica ed è disattivato ok un attimo vado qua sopra cronologia della protezione a me esce questo che il file di dominio è disattivato tutto disattivato è tutto ok tutto io adesso lo riattivo perché mi serve faccio applica okay. Sì, sì. Chiudere, chiudere e avvio, e avvio The Sims 4 A me The Sims 4 funziona Quindi spero tanto di esservi stato d'aiuto riguardo a questo errore di Sims 4. Ragazzi. Se vi è stato d'aiuto questo video, ragazzi, vi consiglio di lasciare un like. E noi ci vediamo ad un prossimo tutorial. Ciao!